Il caso di oggi vede protagonista Rutara Atif, una modella dagli occhi turchesi, che purtroppo è passata a miglior vita in circostanze misteriose in un paese straniero e c'è chi ritiene che dietro tutto questo non ci sia una persona ma un'intera nazione. Restate insieme a me e cercheremo di scoprire che cosa è veramente accaduto quel giorno a questa bellissima ragazza. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, un nuovo video True Crime La storia di oggi inizia alle Maldive in una piccola isola situata nell'oceano indiano Ruada era nata il 18 maggio del 1996 I suoi genitori erano Mohamed Atif e Aminaf come potete vedere questa ragazza era estremamente attraente e crescendo i suoi lineamenti non sono certo passati inosservati. Oltre ad avere questo sorriso veramente incantevole e questa perfetta anche forma del volto, aveva questi occhi di questo colore così intenso che soprattutto facevano anche contrasto con la sua carnagione e mettevano i suoi tratti ancora più in risalto. L'intero mondo infatti era rimasto veramente abbagliato alla bellezza di questa attraente ragazza che solo all'età di 17 anni una foto che le era stata scattata è andata completamente virale. Questa è la foto in questione ed era stata intitolata Maldivian Girls with Blue Eyes, quindi la ragazza delle Maldive dagli occhi blu non so se qualcuno di voi ha mai visto questa foto però è girata veramente tantissimo eh, su Twitter eh, negli anni appunto in cui era stata scattata e ancora oggi a volte mi capita di eh, vedere questa foto magari quando faccio delle ricerche per alcuni shooting eccetera è veramente una foto secondo me quasi ipnotica e questa ragazza fin da subito si poteva vedere come avesse questa bellezza e anche questa luce negli occhi che erano assolutamente travolgenti e unici. Come potrete immaginare una volta che questa foto è andata virale la ragazza ha ricevuto una serie di richieste da parte di eh, diverse agenzie di moda che la volevano come una delle loro modelle di punta e da quel momento in poi la sua vita non è più stata la stessa. Tuttavia benché la sua carriera di modella fin da subito era sempre stata estremamente promettente lei voleva fare qualcosa di più con la sua vita o comunque voleva essere riconosciuta per altre cose, non solamente per il suo aspetto fisico e una delle sue passioni principali era proprio quella di aiutare le altre persone e tra l'altro era anche una studentessa brillante per quanto riguarda lo studio di discipline scientifiche. Per questo motivo ha scelto di diventare una dottoressa e si è iscritta all'università di medicina. Tra l'altro era riuscita ad entrare nella scuola di medicina grazie anche a una borsa di studio nell'università chiamata Islami Bank Medical College in Bangladesh ed è proprio qui che ha studiato per due anni. Durante il periodo in cui è stata uccisa questa ragazza aveva pianificato di trasferirsi in Australia dove avrebbe poi concluso i suoi studi anche per poter vivere più vicina alla sua famiglia che a loro volta si erano trasferiti proprio in Australia. Durante questo periodo si era veramente impegnata nello studio e ha finito per dire di no a moltissimi lavori da modella finché non le è stata presentata un'opportunità che assolutamente non poteva rifiutare. Nell'ottobre infatti, del 2016 le era stato chiesto di comparire, pensate, sulla copertina di Vogue India assieme a altre sei modelle, tutte bellissime. E questa era proprio per la copertina dell'edizione speciale del nono anniversario di questo magazine in India. Nel tentativo di poterla mettere sulla copertina, il magazine ha detto che non è stato quanto facile rintracciarla anche perché non era più disponibile il suo profilo eh, nel sito della sua agenzia e praticamente hanno dovuto eh, andare attraverso facebook e cercare di mettersi in contatto con alcuni suoi amici e parenti per poter comunicare con la eh, modella in questione. Rwanda ha subito detto che eh, benché era diciamo onoratissima di poter partecipare a questo shooting ha detto che il suo lavoro da modella era comunque un'attività secondaria e che non avrebbe accettato nessun ingaggio a meno che non interferisca con i suoi studi che per lei erano la sua assoluta priorità. Lei voleva a tutti i costi diventare un dottore. Una volta che il magazine è stato pubblicato la ragazza è nuovamente diventata virale e il suo Instagram ha iniziato a ricevere tantissimi nuovi followers. Roda era assolutamente felice di quello che aveva realizzato ed era proprio soddisfatta anche per il messaggio che il magazine aveva cercato di lanciare con questa edizione tuttavia non tutti erano della sua stessa opinione dovete sapere che la sua scuola di medicina era un istituto estremamente conservativo e appunto si trovava in bangladesh in un paese che è per la maggior parte musulmano e, benché Ruada e la sua famiglia fossero anch'essi musulmani, erano in qualche modo um, più moderni nella loro ideologia e nella loro visione, in qualche modo, della religione. I genitori, tra l'altro, l'avevano messa in guardia prima di iniziare a studiare lì. Tuttavia, la ragazza non sembrava essere troppo preoccupata e ha detto ai genitori che non avrebbe permesso a questo paese di cambiare lei o cambiare il suo credo ad ogni modo da quando lei ha iniziato a vivere in bangladesh ha iniziato a vestirsi in modo più conservativo e ad indossare il suo hijab. tutto questo per evitare possibili controversie ma ruanda era veramente una ragazza bellissima quindi era veramente difficile per lei non essere notata e potete immaginare come nel momento in cui questo magazine è stato rilasciato al pubblico le persone attorno a lei hanno iniziato a guardarla in modo diverso e le comunità musulmane più tradizionali del Bangladesh non erano particolarmente entusiasti del modo in cui lei si era vestita per la copertina di questo magazine o addirittura per estensione l'intera professione delle modelle era estremamente mal vista da questi gruppi di musulmani quindi benché Rwanda stesse eh, celebrando il suo aspetto fisico e anche in qualche modo la sua cultura sembrava che tutto ciò fosse in grande contrasto con la sua religione o per meglio dire con questi gruppi religiosi con una visione piuttosto estrema su quello che è consentito e quello che non è consentito e questo purtroppo ci porterà a quel fatidico giorno e per l'esattezza il 29 marzo del 2017. Durante il pomeriggio un'amica di Rwanda è entrata nella sua stanza che era completamente al buio. Quando è arrivata lì tuttavia la sua stanza era eh, chiusa a chiave con un lucchetto. Ha cercato di bussare ma nessuno rispondeva alla porta. Tuttavia eh, questo lucchetto era posizionato tra, eh, diciamo avete presente, una doppia porta. Quindi l'amica riusciva in qualche modo a intravedere che cosa c'era nella stanza. Lo spettacolo a cui ha assistito era estremamente raccapricciante e ha finito per gridare richiamando all'attenzione tutte le persone che si trovavano in quel dormitorio. Successivamente questa amica è andata a chiamare tutte le altre ragazze che stavano vivendo in quel dormitorio e tutte insieme hanno unito le forze per buttare giù la porta. Una volta entrate hanno trovato il corpo di Rwanda appeso al ventilatore e si era impiccata appunto con una sciarpa. Le amiche hanno quindi telefonato subito alle autorità e una volta che la polizia è arrivata hanno vabbè, l'avevano tolta comunque dal ventilatore e l'avevano posizionata sul letto. Quando sono arrivata arrivati comunque queste forze dell'ordine si sono trovate una serie di eh, ragazze che erano tutte scosse e tutte che si trovavano all'interno di questa stanza e purtroppo questo dettaglio si è rivelato fatale dal momento che non era più possibile effettuare diciamo delle analisi nella stanza perché chiunque avrebbe potuto essere l'assassino e quindi qualsiasi l'assassino ha messo che si sia suicidata e quindi anche tutte le impronte che potevano essere rilevate all'interno di quella stanza purtroppo non avrebbero più potuto condurre a chi fosse il colpevole. Successivamente è stata immediatamente trasferita in ospedale dove le è stata eseguita un'autopsia senza il consenso eh, dei genitori o senza nemmeno che i genitori sapessero che la loro figlia purtroppo era venuta a mancare. Le autorità hanno chiuso il caso dichiarando che si trattava di suicidio dal momento che appunto aveva questi segni uh, di impiccagione e attorno al collo Tuttavia non tutti erano convinti di questa narrativa, in particolare suo padre che immediatamente aveva iniziato a nutrire dei sospetti su che cosa fosse realmente accaduto in quel giorno. Secondo il padre infatti non c'era nessuna ragione che avrebbe portato questa sua figlia a commettere un simile gesto. È vero che eh, molto spesso quando sentiamo di casi di suicidi eh, molte volte i genitori non sanno assolutamente che cosa stanno vivendo i loro figli e può capitare magari che non si siano resi conto di determinati atteggiamenti però questa ruanda sembrava veramente avere tutto cioè era bellissima popolare aveva un sacco di amici eh, era anche intelligente e stava studiando per poter diventare una dottoressa quindi stava sognando per poter raggiungere il suo sogno e in più l'hanno anche appena messa sulla copertina di vogue cioè sembrava veramente la sua storia un sogno diventato realtà, non tanto il fatto di Vogue, proprio la sua intera esistenza cioè il fatto che immaginatevi voi avete un sogno che state cercando di raggiungere e nel mentre come lavoro secondario vi offrono di essere sulla copertina di una rivista così famosa cioè mh, insomma sembra che tutto ciò mh, non sembra collegarsi cioè sembra che ci sia qualcosa che non torna in tutta questa storia. In ogni caso, per essere più chiari, questa non è l'unica ragione per il quale molte persone hanno dei dubbi sulla veridicità di che cosa fosse avvenuto realmente quel giorno. Andiamo adesso ad analizzare la scena del crimine. Come vi avevo detto, era stata trovata appesa al ventilatore, tuttavia ehm, questa, diciamo, eh, spiegazione sembrava alquanto sospetta perché eh, sembrava impossibile che una ragazza comunque di 55 kg come Ruanda si potesse eh, diciamo impiccare sul ventilatore anche perché eh, qua in queste immagini potete vedere come c'è una persona che eh, appunto tocca questo ventilatore e fa vedere come anche soltanto premendo un minimo eh, si muove moltissimo quindi è, sembra assolutamente impensabile che qualcuno abbia potuto legare una sciarpa a questo ventilatore e poi si sia potuta impiccare con questo cioè sarebbe collassato molto più probabilmente inoltre per rendere il tutto ancora più eh, diciamo sospetto la sciarpa che era stata utilizzata per impiccarsi era una sciarpa di seta una di quelle che praticamente indossi se eh, fa troppo caldo e quindi ti vuoi in parte riparare dal sole tuttavia i segni che erano stati rinvenuti sul corpo erano estremamente eh, diciamo profondi e visibili e non sembravano essere la tipologia di segni che una sciarpa del genere avrebbe potuto lasciare sul suo corpo e tra l'altro quando il padre ha fatto delle investigazioni sul corpo per poter capire come era stata effettuata l'autopsia eh, i segni sul corpo erano stati dichiarati come voglie quindi come se fosse un qualcosa che la ragazza aveva sempre avuto fin dalla nascita e sappiamo bene per quella foto che era andata virale a 17 anni che la ragazza non aveva quella tipologia di voglie sul collo e inoltre eh, sulla scena del crimine vi erano anche una serie di prove che non sono mai state analizzate, sia il tavolino di vetro che lo specchio avevano delle grosse crepe e quindi si sospetta che la ragazza magari si fosse difesa in qualche modo o che magari questi oggetti si siano rotti eh, nel mentre era stata attaccata da qualcuno senza considerare che sul tavolo c'era anche eh, una zuppa di Kerry che stava preparando e quindi sembrava proprio come se stesse cucinando il suo pranzo prima che è stata attaccata cioè capite, una ragazza che sta per suicidarsi non credo che si metterebbe a cucinare il Kerry poco prima di scegliere di commettere un atto del genere, tuttavia la cosa che più di ogni altra ha fatto forse riemergere questo caso è il fatto che la porta che come vi dicevo era stato detto che era stata forzata comunque avevano cercato di entrare con la forza perché era rimasta bloccata non sembrava essere stata scassata e quindi tutto ciò sembra alquanto strano perché come vi dicevo la ragazza che l'ha ritrovata all'inizio ha detto che eh, c'era questo lucchetto e che aveva chiesto aiuto alle altre amiche per poterla aprire in qualche modo. Tutto ciò sembra molto strano ma andiamo adesso ad analizzare proprio queste sue amiche di cui ho parlato poc'anzi in particolare parleremo di Sirat Parvin che era considerata da tutti come la migliore amica di Rwanda ma lo era davvero? ci sono molte persone che sospettano che questa ragazza in realtà fosse sempre stata gelosa della sua amica sia per i suoi successi a scuola sia per la sua avvenente bellezza postandoci adesso a una settimana prima di questo caso la eh, Rwanda aveva confessato al padre che si era sentita male e che era una settimana che aveva mal di stomaco e in queste telefonate Rwanda ha detto al padre che aveva paura che Sirat, proprio quell'amica, l'avesse in qualche modo avvelenata. E inoltre c'erano una serie di attività sospette legate all'Instagram di Randa. Come vi dicevo, eh, Randa era una modella e quindi di ultimo stava avendo sempre più follower. Tuttavia, nel giorno in cui lei è venuta a mancare, qualcuno ha eseguito l'accesso nel suo account e questa persona anonima ha smesso di seguire due persone. Una di loro altri non era che Sirat inoltre alcuni giorni più tardi probabilmente la stessa persona ha in seguito cancellato completamente questo account Successivamente a queste scoperte il padre di Randa ha presentato una denuncia formale al ministero dicendo che molto probabilmente Sirad era la responsabile dell'omicidio della figlia e quindi secondo questo padre questo caso doveva essere riaperto e rinvestigato. E quindi la polizia locale e la polizia all'interno dell'università che finora si era occupata di questo caso è stato sostituito dal dipartimento di investigazioni criminali del Bangladesh, il CID scritto CID, che è praticamente una sorta di FBI o CIA appunto di questa regione del mondo. Questo CID ha quindi richiesto che il corpo fosse riesumato e esaminato nuovamente per poter effettuare una nuova autopsia e poter capire meglio che cosa fosse successo quel giorno a Randa. In ogni caso, prima di rivelarvi i risultati di questa nuova autopsia, vorrei porre l'attenzione su un'altra teoria, una teoria estremamente oscura che è circolata attorno a questo caso. Infatti nel mentre veniva investigata Siraid come una possibile sospetta, il padre appunto di Randa aveva pensato che potesse esserci un altro elemento che poteva essere legato o in qualche modo connesso alla strana morte della figlia. E ragazzi prendete queste notizie con le pinze perché si tratta di teorie, possono essere anche teorie complottistiche, però ve la voglio riportare perché l'ho vista riportata su vari siti e potrebbe essere quello che realmente è accaduto a Randa, non possiamo saperlo. Sembra che negli ultimi anni in Bangladesh siano emersi sempre più gruppi di estremisti. Infatti una settimana dopo che Randa è passata miglior vita è stata fatta irruzione proprio all'interno del college dove la ragazza stava studiando dal momento che c'era il sospetto che all'interno di questo istituto si nascondessero una serie di gruppi criminali e di estremisti, una cosa come 29 studenti e professori sono stati infatti arrestati e ragazzi ripeto questa è solamente una teoria però molte persone sospettano che forse quella copertina che Randa ha realizzato per Vogue ha attirato l'attenzione di qualcuno di questi gruppi a cui non stava bene vedere questa ragazza appunto rappresentare in qualche modo la loro cultura con quegli abiti con quell'aspetto, con quell'espressione secondo queste teorie Randa si era mostrata in modo irrispettoso nei confronti delle tradizioni di questi popoli e per questo motivo doveva essere fatta fuori e ragazzi il fatto di prendere una persona e farla passare come suicidio è una pratica che in realtà non è nuova in Bangladesh io non ho mai eh, affrontato i casi però mi è capitato di leggere vari articoli e varie persone che erano state considerate in qualche modo scomode per determinate comunità sono state fatte sparire o sono state ritrovate prima di vita in seguito a una impiccagione chissà però se realmente tutti questi casi si trattava di impiccagione o se magari qualcuno li ha fatti fuori e poi li ha fatti passare come dei suicidi molti di loro inoltre avevano in passato ricevuto una serie anche di minacce di morte per essersi dimostrati irrispettosi nei confronti della loro cultura o per aver rappresentato la loro cultura in modo magari non affine con le idee di questi gruppi ragazzi io non sono un grande fan di queste teorie infatti quando parliamo di Giappone mi capita quasi mai di eh, tirare fuori queste storie però c'è da dire che alla luce di tutto quello che vi ho detto riguardo questo caso, riguardo la scena del crimine riguardo le condizioni in cui era stata trovata la stanza riguardo anche ai segni che aveva sul corpo che erano stati passati come voglie e mi sembra veramente incredibile che il diciamo, risultato che ha emesso la CID a seguito appunto, delle nuove analisi e, e la nuova autopsia condotta sul corpo di questa ragazza hanno dichiarato di non aver trovato assolutamente nulla di sospetto e anzi avevano riaffermato che si era trattato di suicidio hanno anche aggiunto che molto probabilmente la scelta di questo atto lo ha fatto dopo aver avuto un litigio col suo fidanzato sembrava infatti dalle loro conversazioni che i due, Randa e il suo ragazzo avevano avuto eh, via telefono si erano mandati questa serie di messaggi in cui il ragazzo sembrava voler lasciare questa Randa e la ragazza non voleva sentire ragioni Tuttavia eh, ci sono una serie di eh, cose che sembrano tornare perché questi messaggi telefonici non sono mai stati rivelati al pubblico e per quanto ne so nemmeno la polizia ha mai potuto metterci le mani, soltanto la CID e anche qua mi sembra un po' sospetto e inoltre nessuno dei suoi amici sembrava eh, sapere dell'esistenza di questo ragazzo, altro eh, fatto estremamente eh, sospetto e anche il padre di lei non ne aveva mai sentito parlare e non sembra assolutamente credere a queste teorie secondo il padre infatti eh, molto probabilmente la migliore amica di questa randa era magari in qualche modo modo inserita all'interno di qualcuno di questi gruppi eh, di terroristi che in qualche modo hanno orchestrato il suo suicidio. Queste persone volevano a qualsiasi costo spegnere la vita di questa giovane Oranda. Personalmente io non so davvero a cosa credere, però sono quasi certo che sotto questo caso c'è qualcosa di più. Io non credo che questa ragazza si sia voluta suicidare, secondo me è successo qualcosa di ben più oscuro. Ragazzi questa era la storia di oggi, spero che sia stata di vostro gradimento, era una storia veramente veramente triste e sono davvero curioso di sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate anche voi. Io vi ringrazio davvero per aver scelto di vedere questo video, se volete altri video come questo vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace e commentate qui sotto con la vostra teoria. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Seba. Ciao la intona con la cosa